In Audacity ora voglio inserire degli effetti utilizzando il menu Genera. Quindi vado, eh, duplico innanzitutto il mio eh, file, seleziona, modifica, duplica, ho, dupl ho duplicato il mio parlato. Vado ora a mutare la prima traccia e eh, faccio eh, quindi seleziono la seconda che mi permetterà di fare le mie sperimentazioni vado ora a selezionare ad esempio questa parte del file vado in genera stridio Posso scegliere la forma dell'onda sinusoidale oppure quadrata, dente di sega, quadrata no alias. La frequenza, lascio questa frequenza, potrei anche modificarla se non mi piacesse. E l'interpolazione che può essere lineare o logaritmica e la durata. Eh, vado a sentire l'anteprima. Questa anteprima eh, mi piace e mi soddisfa. Faccio ok e vado ora a selezionare la traccia. La porta infernale canto terzo. Come vedete ho inserito questo stridio iniziale per poter ehm, magari animare quella che è eh, la registrazione di eh, un audio. Ora voglio aggiungere il pizzicato. Seleziono sempre la prima traccia, seleziona e vado a duplicare di nuovo la eh, mia traccia per fare per sperimentare l'effetto pizzicato. Di nuovo seleziono questa porzione, vado in genere. E clicco su pizzicato mi dà la possibilità dell'intonazione del pizzicato midi di, di uh, quindi scegliere la soglia il tipo di dissolvenza o improvviso graduale scegliamo graduale e la durata andiamo a sentire l'anteprima la, uh, mi piace, potrei comunque modificarlo se volessi nell'intonazione del pizzicato Lascio così, faccio ok Seleziono e vado a sentire la registrazione La porta, la porta, in porta internale, internale canto terzo, canto terzo. Per me, per me, si va si nella, va città, nella dolente. città dolente. Per me, per si me, va. Ecco, eh, io, vabbè, ho lasciato, dovevo silenziare sia la prima che la seconda traccia, solo, solo, no solo, muto, <ride> Muto Ok, sono muti e vado a, a risentire quello che ho fatto nell'ultima uh, traccia duplicata che è solo La porta infernale canto terzo Per me si va nella... Ecco, adesso con le selezioni sono a posto e vedete che ho... Uh, Aggiunto l'effetto pizzicato, ritorno alla eh, muto la traccia, le altre tracce e mm, lascio solo la prima, poi vado in modifica e duplico di nuovo la seleziono prima questa traccia modifica e poi la duplico e vedete che mi ha duplicato di nuovo per eh, il eh, inserire un altro effetto con genera quindi seleziono sempre eh, vado a ricontrollare sì che le altre siano mute anche la prima muta muta muto quindi muto muto da prima questa è rimasta attiva ok solo solo seleziona, quindi vedete che le altre tracce sono mute, l'ultima duplicata invece è attiva ed è selezionata, quindi vado a sempre selezionare una parte del file e eh, vado ora in genera, a mettere un, tam un tamburo riset posso quindi cambiare la frequenza il decadimento io direi di lasciarlo basso la frequenza centrale del rumore la larghezza di banda del rumore la quantità di rumore nel mix e l'ampiezza quindi ho modificato soltanto la frequenza vado a sentire l'anteprima mi pare una buona soluzione ora seleziono eh, ok seleziono questa traccia e vado a sentire la porta infernale ecco quindi in uh, questo uh, tutorial Abbiamo aggiunto con genera degli effetti e ne abbiamo visto il risultato, questi effetti erano lo stridio, il pizzicato e, e il tamburo riseto.